Che Cosa ci fai? <ride> <ride> Poi andrò ad accendere l'incante. E rifiusi. es caldava il suo che le diceva che era quasi arrivata, sì, dai, vai presto, ci sei quasi, ella ti sta aspettando, ti sta aspettando, ed ecco, finalmente scorge. di quelle Grazie. disturbarti, la tua chiede interiore, tutti ti vorranno bene, ti accetteranno, sarai accettata, sarai tu la leader dei gruppi a scuola, tutti ti vedranno. Cosa diventare da grande, una ricca signora, oh, interessante, vorresti avere. Wow. Venite dal cielo ea di fa. ti farò ritrovare nella tua stanza sabéis riceverai solo cose belle, sei pronta tesoro? Mm.